Ci sta credendo davvero. Oddio ragazzi, venite a vedere. Bravi. Davvero bravi. Umiliare qualcuno non è mai divertente e farlo su internet è da vigliacchi.